Quale risposta vuoi quella serie? Non volevo fare musicista, non ci sono riuscito per, a... per acchiappare le ragazze. <ride> il regista era la cosa, più. purtroppo. Ho sempre pensato che... di dover comunicare attraverso i video. Anch'io, prima, guardando un film, mi chiedevo come mai un regista si è scelto di raccontare quella storia. In realtà, facendo un film, mi sono reso conto che il film che si fa in genere non è il film che tu avresti voluto fare, ma è il film che ti hanno permesso di fare. Io ho difficoltà a dire che il mio è un film di genere in realtà, è un film, perché secondo me il cinema è, è un'arte popolare, non è, cioè, un film non è neanche, secondo me, un prodotto artistico, è un prodotto di varie componenti artistiche, che è una cosa un po' diversa. Vedere la cinematografia, film, cinematografia di genere e non di genere, secondo me è un po'... Forviante Shining è cose a quel di genere. 2001 di Seno Spazio è un film di genere. Cioè, nel senso, Però... i grandi autori sono grandi autori. E, e nella fantascienza, come dicevi tu, io sono stato molto contento di aver affrontato questo genere perché ho potuto esagerare, da un certo tipo di vista, forse è questo che volevi intendere. Anche per esempio con le musiche, cosa che non mi sarei mai potuto permettere di fare con un film più realista nonostante per essere un film di fantascienza un film di fantascienza che cerca di essere realista I'm not going to hurt you. fondamentalmente i film che non mi piacciono sono i film che non sono credibili cioè che mi distaccano dalla dalla Dall'empatia con, con, con i personaggi. Quindi non adoro il film fantasy. Eh, per me adoro tutti i generi, ma la cosa importante è che siano film seri, anche se sono film uh, demenziali, ma devono essere seri. Essere... Io l'ho convinto. Ce ne piacevo, è un no, no, film serio. Tempo. Io l'adoro. <ride> e io nel background purtroppo ho. De cose non italiane, poi ovviamente essendo italiano non posso far altro che raccontarlo all'italiana, ma non, penso che questo sia, eh, sia molto tra le righe de, di quello che faccio, cioè fondamentalmente sì sono italiano, allora potrei dire eh, faccio cinema anche eh, meridionale, e eh, no pugliese, e eh, no barese, cioè se si va nel... Oh, no. e io ho voluto, dire che ho voluto dare un accenno più o meno riuscito di che si può parlare delle stesse tematiche perché ma in un no, modo non che, non rimanga, sempre, che non rimanga appunto si eh, eh, non sia sempre ombelicale okay. rispetto a un autore da, Il prossimo deve avere uh, una spinta pop molto forte, molto forte perché in questo film non mi, sono, uh, non mi sono potuto permettere di spingermi oltre nonostante poi alla fine dopo tanto tempo secondo me ce l'ho messa poi una certa però comunque a me piace una cosa ancora più uh, uh, che si spingono verso il pubblico, ma non in maniera usando il pop come, in termine alto, ovviamente non tracciarsi tutti, atto psicomagico, forse? No, non tutto. lo fare. No, di più. Tutti, hai vinto. Funziona, ti giuro, ti giuro. Non mi fare tarocchi però. però cioè ho paura Martina.